Accertamenti della guardia di finanza per i eh, proprietari dei negozi di ebay, come vengono fatte, quando possono diventare letali, due cose fondamentali che vorrai sapere se hai un negozio su ebay, te le dico in questo video tra un secondo. È tornato alla ribalta il tema di, um, di eBay, dei venditori di eBay, della, diciamo, del, delle evasioni presunte o um, reali di chi vende o tenta di vendere i suoi beni tramite un account eBay. Ma la stessa cosa vale per Amazon. È tornato diciamo, in questo momento in auge il tema perché la Cassazione di recente, eh, ricordo che stiamo registrando questo video a, a ottobre 2019 si è espressa su, uh, su questo tema sul tema diciamo, di un accertamento da parte di indagini che sono partite nei confronti di un venditore di ebay ci arriviamo ma le cose che voglio dirti in, in questo video um, sono uh, due cose fondamentali e cioè la prima riguarda la tracciabilità delle transazioni io mi ricordo che questo tema uh, si pose in realtà già dieci anni fa all'inizio quando diciamo si era ebay era, era all'inizio e tutti un po' quello che è successo adesso con Amazon FBA successe all'epoca con ebay e lì il problema che si pose in realtà era quello se ve lo ricordate ma secondo me molti di voi se lo ricorderanno era quello dell'occasionalità quindi quando divento un professionista quando devo aprirmi un numero di partita IVA se ho un negozio su ebay e lì eh, c'era la famosa cifra dei 5.000 euro che poi in realtà c'è cioè, Comunque insomma c'è un bel casino che viene risolto in ogni caso perché il punto è se ti poni come professionista sei Italia e hai decisamente bisogno di una partita IVA al di là dei limiti di euro, che invece era il limite delle prestazioni occasionali, ok? che vale ancora, ma non è questo il punto, il punto è e quindi ci fu un gran casino su, su ebay e se ne parlò tantissimo oggi il problema ritorna in auge per quanto riguarda invece la tracciabilità delle transazioni eh, chiaramente qualcuno si può porre la problematica, io vendo ma tanto chi lo sa che me la apro a fare una partita IVA eh, Ecco, il, la notizia eh, che sarà nefasta se evidentemente non ti sei ancora informato è che in realtà lo sanno assolutamente tutti, come lo sanno? allora numero uno, esiste una cosa che si chiama indagine finanziaria, cioè un'anagrafe dei conti correnti a cui le, le, gli uomini della guardia di finanza, il fisco in generale ha accesso. Quindi tutte le transazioni che fai, puoi utilizzare carte ricaricabili, puoi utilizzare poste pay, puoi utilizzare paypal, sono tutte assolutamente rintracciabili e ricostruibili da parte degli uomini della guardia di finanza, chiaramente in caso di accertamento. Quindi se vogliono sapere quanto hai guadagnato in quell'anno tramite il tuo negozio ebay piuttosto che amazon, sono sono assolutamente in grado di ricostruire tutte quante le transazioni quindi questa è la prima notizia negativa che devo, che devo comunicarti in, in questo video uh, quindi non ti basta dire io quei soldi non li ho ricevuti se ti arriva un accertamento perché uh, l'agenzia delle entrate vede che c'è una discrasia tra quello che hai incassato o meglio tra le movimentazioni dei tuoi conti poste, te lo ricordo Paypal, Postepay, ricaricabili, eccetera eccetera e uh, la tua dichiarazione se c'è e se non c'è ancora peggio e ti dice allora io ho tutte queste cose tutte queste transazioni che tu ti sei dimenticato di indicarmi in dichiarazione e te le riprendo a tassazione tramite una cosa che si chiama accertamento induttivo che quindi è l'accertamento che si fa in assenza di scritture contabili sulla base di presunzioni eh, che però evidentemente o prove che chiaramente hanno perché hanno le transazioni su, sui tuoi conti correnti di questi beni e uh, ti riprendono a tassazione evidentemente gli utili relativi ti dicono guarda mi dovevi pagare questa IRP e fin più chiaramente mi devi dare anche le sanzioni e gli interessi quindi facciamo molta attenzione a chi ci dice che non possono risalire a queste transazioni uh, la notizia invece la, la, la seconda cosa te la dico tra un secondo ed è relativa uh, perché voglio raccontarti prima da dove nasce la cassazione si è espressa su una, un imprenditore diciamo un venditore ebay Uh, il quale uh, è stato accertato quindi hanno fatto questo accertamento induttivo gli hanno detto che lui aveva venduto beni per X e eh, non aveva dichiarato questi redditi, lui si è difeso dicendo che in realtà aveva spedito questi beni ma poi in realtà non era stato pagato, ora voi capite che insomma, la cosa è quantomeno ehm, ambigua nella misura in cui è difficile che un venditore ti spedisca il bene se prima non ha incassato, anche perché esattamente la dinamica di Bay di Amazon è esattamente questa e non viceversa, e quindi chiaramente la Cassazione gli ha dato torto, ha dato ragione all'agenzia all delle entrate. Ma la, la seconda cosa è questa, che gli uomini della Guardia di Finanza Possono chiedere i dati e lo fanno e lo chiedono direttamente a eBay quindi proprio in sede di quella cassazione, di quell'accertamento, di quel contenzioso. È stata mostrata proprio l'elenco delle transazioni a nome eBay. Quindi, se loro non per qualche motivo non dovessero ritrovare le transazioni sui tuoi conti, su, su, conti correnti, possono chiedere a eBay e di nuovo lo fanno uh, l'elenco delle transazioni collegate a quel venditore. Quindi, chiaramente sulla presunzione del fatto che se ho spedito quel bene o anche incassato il denaro, ti riprendono a la tassazione l'ammontare delle due vendi, delle tue vendite. ok Quindi, due cose. Da da tenere a mente numero uno le transazioni sono tracciate non importa la tipologia di mezzo di pagamento che utilizzi sarà senz'altro un mezzo elettronico e cioè non puoi mai incassare a nero evidentemente se stai vendendo a chilometri di distanza quindi sono tutte transazioni tracciate numero due oggi quando anche non si riuscissi a ricostruire quelle transazioni la guardia di finanza può e chiederlo e lo fa di nuovo direttamente ad ebay a questo punto tutte queste transazioni ti vengono comunque ehm, equiparate a ricavi e quindi ripresa tassazione tramite quella cosa che abbiamo chiamato accertamento induttivo quindi uh, a tutti i venditori di ebay a tutti i venditori di amazon facciamo particolarmente attenzione a quello che andiamo a indicare in dichiarazione alla fine dell'anno d'imposta noi ci vediamo nel prossimo video